Quindi, eh, siamo arrivati al terzo episodio della lettura di eh, Paolo Diacono storia dei Longobardi, benvenuti innanzitutto è una registrazione non c'è stata nessuna live per il prossimo episodio che sarà spero giovedì prossimo, vale a dire Natale eh, non ci sarà ne, neanche quella volta lì una live, ci sarà un'altra registrazione come questa eh, l'episodio di oggi è molto bello eh, una lettura che mi è piaciuta tanto, e anche una, una serie di chicche, di miei commenti personali, che sono incentrati con una cosa che sto leggendo di recente. Ehm, perché è anche questo che voglio trasmettere. Deve essere un viaggio eh, alla scoperta di un libro che io non conosco, ma è il viaggio di un viaggiatore che qualche viaggio qualche altro viaggio lo ha già fatto. Ed è bello eh, immaginare di eh, trovare una chiesa, con dentro un affresco che ti ricorda eh, un affresco che hai visto in un'altra chiesa tutta da un'altra parte. Um, affascinante questa cosa, spero, spero che eh, potrete gradirla. Ci sentiamo per Natale, se non ci sentiamo per Natale vi faccio gli auguri adesso. Ciao! Inizio del libro secondo. Mentre ovunque attorno risuonava la fama delle continue vittorie dei Longobardi, Narsete, cartulare imperiale che allora governava l'Italia, nel preparare la guerra contro Toti, la re dei Goti, dato che già in precedenza l'impero aveva avuto i Longobardi come federati, mandò ambasciatore ad Alboino perché gli mettessero a disposizione un corpo ausiliario per il momento in cui avrebbe attaccato i Goti. Allora Alboino inviò una scelta schiera dei suoi uomini, i quali portassero aiuto ai Romani nella guerra contro i Goti. Essi, passati in Italia attraverso il Golfo del Mar Adriatico, come alleati dei Romani, attaccarono battaglia contro i Goti. Sterminatili, assieme al loro re Totila, onorati con molti doni, ritornarono vincitori nella propria terra. Per tutto il tempo, in cui i Longobardi tennero la Pannonia, furono d'aiuto alla Repubblica Romana contro i suoi avversari. In questo periodo, Narsete condusse una guerra anche contro il duca Buccellino. Il re dei franchi, Teodoberto, tornando in Gallia dopo la spedizione in Italia, ve l'aveva lasciato assieme a un altro duca, Amingo, col compito di sottometterla completamente. Buccellino, dopo aver devastato con saccheggi quasi tutta l'Italia, aveva mandato al suo re Teodoberto ricchi doni che erano parte del bottino, e mentre si preparava a passare l'inverno in campagna, vinto da Narsete in una dorissima battaglia in una località chiamata Tanneto, fu ucciso. Tentando poi Amingo di portare aiuto a Windin, conte dei Goti, il quale si era ribellato a Narsete, l'uno e l'altro furono battuti dallo stesso Narsete. Windin, catturato, venne mandato in esilio a Costantinopoli. Amingo invece, che gli aveva portato aiuto, è ucciso dalla spada di Narsete. Un terzo duca franco di nome Leutario, fratello di Buccellino, Mentre, carico oramai di molta preda, desiderava ritornare in patria, fra Verona e, e Trento, sulle rive del lago Benaco, morì di malattia. Ebbe a sostenere ancora Narsete una guerra contro Sindualdo, il re dei Brioni, superstite di quella stiape di Eruli che Odoacre, quando era venuto in Italia, aveva portato con sé. A Sindualdo, che in un primo tempo gli era stato fedele alleato, Narsete aveva conferito molti benefici, ma alla fine, quando costui, preso dalla sua superbia e dalla mania di regnare, si ribellò, sconfittolo in battaglia e catturatolo l'impiccò a un'alta trave. Sempre in quel tempo il Patrizio Narsete, per opera di D'Agisteo, comandante dell'esercito, uomo forte e bellicoso, occupò tutti i territori dell'Italia. Questo Narsete fu dapprima cartulario, quindi, per i meriti acquisiti col suo valore, ottenne l'onore del patriziato. Era un uomo molto pio, di religione cattolica, generoso coi poveri, pieno di zelo nel restaurare le chiese, così fervente nelle veglie e nelle preghiere che ottenne la vittoria più con le suppliche rivolte a Dio che con le armi della guerra. <coughs> Ai suoi tempi, principalmente nella provincia della Liguria, scoppiò una gravissima pestilenza. All'improvviso, infatti, per le strade e per le porte, sui vasi e sui vestiti, apparivano certe macchie, e se qualcuno cercava di detergerle, di detergerle spiccavano ancora di più. Trascorso un anno, nell'inguine degli uomini o in altre parti del corpo più delicate, cominciarono a spuntare delle ghiandole della dimensione di una noce o di un dattero a esse veniva dietro un ardore di febbre intollerabile, tale che in tre giorni l'uomo moriva. Se qualcuno invece superava il terzo giorno, aveva speranza di sopravvivere. Ovunque lutti, ovunque lacrime. Infatti, poiché tra il volgo correva voce che chi fuggiva scampava alla morte, le case erano deserte, abbandonate dai loro abitanti e solo i cani le custodivano. Rimanevano soli nei pascoli i greggi senza pastore che vigilasse. Prima avresti visto villaggi e accampamenti pieni di schiere d'uomini. Il giorno dopo, ogni cosa immersa in un silenzio profondo, perché tutti erano fuggiti. Fuggivano i figli, lasciando insepolti i cadaveri dei genitori. I genitori, dimentichi di ogni senso di pietà, abbandonavano i figli che ardevano di febbre. Se l'antica pietà obbligava ancora qualcuno a cercare di dar sepoltura al prossimo, restava lui stesso insepolto e mentre compiva l'opera pietosa era tolto via dal male. Mentre offriva alla morte l'onore dovuto, la sua morte restava senza onore alcuno. Potevi vedere il mondo riportato al silenzio dalle sue origini. Nessuna voce nei campi, nessun fischio di pastore, nessuna insidia di fiere tra il bestiame, nessun danno per i domestici uccelli.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 Nessuna traccia di viaggiatore non si vedevano briganti e, tuttavia, i cadaveri dei morti si estendevano più in là di dove poteva giungere lo sguardo. I luoghi dei pastori si erano trasformati in sepoltura d'uomini, le abitazioni degli uomini erano divenute tane per le fiere. Eppure queste sventure toccarono ai soli romani, entro il solo territorio dell'Italia, fino ai confini con le genti Alamanne e Bavare. Mentre accadevano queste cose, morto Giustiniano, Giustino II assunse a Costantinopoli la direzione dello Stato. Sempre in questo periodo il Patrizio Narsete, il cui zelo vigilava su tutto, su tutto catturò Vitale, vescovo della città di Altino, che molti anni prima era fuggito ad Agunto, presso il Regno dei Franchi, e lo condannò all'esilio in Sicilia. Quindi Narsete, distrutta o vinta, come si, è detta, eh, come si è detto, ogni stirpe dei goti e vinti nello stesso modo quei popoli di cui abbiamo parlato, dopo aver messo insieme molte ricchezze di oro, di argento e di ogni altra specie, suscitò grande invidia nei romani, in favore dei quali tanto si era adoperato contro, eh, tanto si era adoperato contro i loro nemici. Questi, in odio a lui, inviarono di nascosto a Giustino Augusto e a sua moglie Sofia questo messaggio. Ai Romani è più gradito essere schiavi dei Goti che dei Reci, dal momento che ci governa un eunuco, Narsete, e ci tiene oppressi in schiavitù. E il nostro pissimo principe ignora queste cose. Liberaci dalle sue mani, o per certo consegniamo la città di Roma e noi stessi, ai pagani. Udito ciò, Narsete rispose brevemente con queste parole. Se ho agito male con i Romani, male ne avrò. Allora l'imperatore si sdegnò tanto contro Narsete che subito mandò in Italia come prefetto Longino che ne prendesse il posto. Conosciute queste cose, Narsete fu preso da grande timore, fu atterrito soprattutto dall'imperatrice Sofia, tanto che non osò tornare a Costantinopoli. Fra l'altro, si narra che l'imperatrice, poiché era un eunuco, gli avesse mandato a dire che gli avrebbe fatto di panare le matasse di lana insieme alle ragazze del gineceo. A queste parole Narsete avrebbe risposto così «Le ordirò una trama siffatta che lei, finché vivrà, non se ne potrà liberare». Sconvolto dall'odio e dalla paura, si ritira dunque a Napoli, città della Campania, e manda ambasciatori al popolo longobardo, invitandolo ad abbandonare le prove terre della Pannonia per venire a conquistare l'Italia, colma di ogni ricchezza e insieme invia molti generi di frutta e di altri prodotti di cui l'Italia è ferace, perché possono invogliare i loro animi a venire. I Longobardi accolgono con riconoscenza quel messaggio lieto per essi e che da tempo desideravano, e si infiammano d'ardire al pensiero dei vantaggi che sarebbero loro venuti. Subito in Italia di notte apparvero segni terribili, spade di fuoco nel cielo, corrusche di quel sangue che fu poi sparso. Alboino, deciso a partire per l'Italia con i Longobardi, chiese aiuto ai Sassoni, i suoi vecchi amici, per entrare in quella vasta regione col maggior numero di uomini possibile, poiché intendeva conquistarla. E i Sassoni vennero da lui, secondo la sua volontà, più di ventimila uomini con le mogli e i bambini, per muovere con lui verso l'Italia. Udendo ciò, Clotario e Sigiberto, re dei Franchi, stanziarono gli svevi e altre popolazioni nelle terre delle quali erano usciti i sassoni. Allora Alboino segnò le sue sedi, cioè la Pannonia, ai suoi amici unni, naturalmente col patto che, se dopo qualche tempo i Longobardi fossero stati costretti a tornarvi, avrebbero ripreso di nuovo i loro campi. I Longobardi, pertanto abbandonata la Pannonia con le mogli e i figli e ogni masserizia, avanzavano in fretta verso l'Italia per stabilirsi. Stabilir stabilir sì. Avevano abitato la Pannonia 42 anni. Ne uscirono in aprile, al tempo della prima indizione, il giorno dopo quello santo di Pasqua, che in quell'anno, secondo i calcoli, cadde il primo di aprile, quando già erano trascorsi 568 anni dall'incarnazione del Signore. Quando, dunque, il Re Albuino giunse ai confini dell'Italia con tutto il suo esercito e con una moltitudine di popolo promiscuo, Ascese un monte che si innalza in quei luoghi e di lì contemplò quella parte d'Italia fin dove poté spingere lo sguardo. Per questo motivo, come si tramanda, quel monte da allora fu detto del re. Dicono anche che su questo monte vivano bisonti selvatici. Non c'è da meravigliarsi dato che fino a qui si estende la pannonia e che di questi animali è assai ferace mi raccontò, un vecchio assai degno di fede, di aver visto su questo monte la pelle di un bisonte ucciso sulla quale, come diceva, potevano distendersi uno accanto all'altro ben quindici uomini. Di qui al entrato senza incontrare ostacoli di qualche conto nei confini della Venezia, che è la prima provincia d'Italia, cioè nella regione della città o, per meglio dire, della fortezza di Cividale del Friuli, pensò a chi dovesse affidare quella prima provincia che aveva conquistato. Tutta l'Italia che si protende verso Mezzogiorno, o meglio, verso sud-est, è circondata da dai flutti del mare Tireno e dell'Adriatico. A Occidente e a Settentrione è chiusa dai Giochi delle Alpi, che non si può trovare un passaggio se non per strette gole o attraverso le alte cime dei monti. Dalla parte orientale, che la unisce alla Pannonia, ha invece un valico più largo e assai gradevole. Come abbiamo detto, Alboino, riflettendo su quale duca dovesse porre a governare quei luoghi, stabilì di porre a capo di Cividale del Friuli e di tutta la sua regione, come si tramanda, suo nipote Gisulfo, uomo abile in ogni cosa, che era suo scudiero o, come si dice nella loro lingua, Marpais. Gisulfo, Disse che non avrebbe assunto il governo di quella città e di quel popolo, se prima non gli fossero state assegnate quelle fare dei Longobardi, cioè quelle stiapi e quei gruppi familiari, che egli stesso avesse voluto scegliersi. Ciò fu fatto col consenso del re, ed egli ricevette, perché rimanessero con lui, le più nobili casate dei Longobardi, come aveva desiderato, e così ottenne i titoli e gli onori di duca. Chiese pure mandre di e di cavalle di buona razza e anche in questo fu esaudito dalla generosità del sovrano. In questi stessi giorni in cui Longobardi invasero l'Italia, il regno dei Franchi, in seguito alla morte del re Clotario, venne diviso in quattro parti dai suoi figli. Il primo di essi, Ariperto, ebbe la sua sede a Parigi. Il secondo, Guntramno, governava la città di Orléans. Il terzo, il Perico, aveva il trono a sua sonno dove era stato suo padre Clotario. Il quarto, Sigiberder, Sigiberto, regnava nella città di Mezzo. In questo stesso periodo reggeva la chiesa romana il Santissimo Papa Benedetto. A capo della città di Aquileia e delle sue popolazioni era il beato, il beato patriarca Paolo. Questi, temendo le barbarie dei Longobardi, da Aquileia si rifugiò nell'isola di Grado e portò con sé tutto il tesoro della chiesa. In quest'anno, nell'inverno nell col quale era iniziato, cadde in pianura tanta neve quanta di solito ne cade sulle cime delle Alpi. Poi, nell'estate che lo seguì, ci fu un raccolto così abbondante come non si ricordava ci fosse mai stato. Sempre in quel tempo, avendo gli unni, ossia gli avari, saputo della morte di Lotario, attaccarono suo figlio Sigiberto. Affrontateli in Turingia, Sigiberto li sgominò presso il fiume Elba, e su loro richiesta concesse la pace. A Sigiberto fu data in matrimonio Brunechilde, che proveniva dalla Spagna. Da lei ebbe un figlio di nome Childeberto. Di nuovo gli Avari affrontarono Sigiberto negli stessi luoghi in cui precedentemente si era combattuto e, massacrato l'esercito franco, ottennero la vittoria. Narsete, è ritornato a Roma dalla campagna, dopo non molto tempo morì. Il suo corpo, posto in un'arca di piombo con tutte le sue ricchezze, fu trasportato a Costantinopoli. Quando Alboino giunse al fiume Piave, gli venne incontro Felice, vescovo della chiesa di Treviso. A lui il re, liberalissimo qual era, concesse di conservare tutti i beni della sua chiesa e confermò le concessioni con una sua prammatica sanzione. Poiché abbiamo menzionato questo felice, ci piace aggiungere alcune poche notizie anche sul venerabile e sapientissimo Fortunato, il quale afferma che Codesto Felice fu suo compagno. Il Fortunato di cui parliamo era nato in un luogo chiamato Valdobbiadene, che non è molto lontano dal castello di Ceneda e dalla città di Traviso. Tuttavia fu allevato ed educato a Ravenna e divenne assai famoso nell'arte della grammatica, nella retorica e anche nella metrica. Soffrendo di un fortissimo dolore agli occhi, e avendo male agli occhi, nello stesso modo anche il suo amico Felice, si recarono insieme alla Basilica dei Beati Paolo e Giovanni, posta dentro le mura della città. Presso un altare, costruito in onore del Beato Martino Confessore, c'è una finestra sulla quale per far luce è posta una lampada. Con l'olio di questa, fortunato e felice, si unsero gli occhi dei malati. Subito, sparito il dolore, ottennero la guarigione che desideravano. Per questa ragione, Fortunato venerò tanto il beato Martino che, lasciata la Patria, poco prima che i Longobardi invadessero l'Italia, si recò a Tours a visitare il sepolcro del Santo. Come egli stesso ci riferisce, nei suoi versi, descrive il, il viaggio fatto per recarvisi. Attraverso le correnti del Tagliamento, Ragogna Osopole, Alpi Giulie, la Fortezza di Agunto, i fiumi Drava e Biro, le terre dei Brioni, la città di Augusta, bagnata dal Virdo e dal Lecche. Dopo essere giunto a Tours, secondo il suo voto, passato per Poitiers, vi si stabilì e scrisse le gesta di molti santi, parte in prosa e parte in versi. In quella città fu ordinato prima presbitero quindi vescovo, e ora vi riposa sepolto con degni onori. Qui scrisse la vita del Beato Martino in quattro libri di esametri e compose molti altri carmi in dolce e lingua, specialmente inni sulle festività cristiane e versi per gli amici, a nessun poeta secondo. Per la sua tomba, essendomi recato là in pellegrinaggio, su invito di Apro, abate di quel luogo, ho composto questo epitafio. Chiaro d'ingegno, vivace nel sentire, soave nell'idioma la cui dolce melodia molte pagine fanno ri riudire. Fortunato, cima dei poeti e venerabile negli atti, nato in Ausonia e sepolto in questa terra. Dalla sua bocca consacrata conosciamo le gesta degli antichi santi che ci avviano al cammino della luce. Beata Gallia, fulgida di così preziose gemme, alla cui luce per te fugge il buio della notte. Questi versi io piccolo ho scritto in umile metro perché, o oh santo, fra i popoli non si è ignota la tua gloria. E tu ricambia il misero, per i tuoi meriti insigni, implora beato il giusto giudice che non mi sdegni. Abbiamo volentieri accennato a queste poche cose d'un così grande uomo perché i suoi concittadini non ne ignorino del tutto la vita. Ora riprendiamo il filo della nostra storia. Alboino conquistò intanto Vicenza, Verona e le altre città della Venezia, tranne Padova, Monselice e Mantova. La regione dei Veneti, infatti, consta non solo delle poche isole che ora chiamiamo Venezia, ma i suoi confini si estendono dai territori della Pannonia fino al fiume Adda. Ciò è comprovato dai libri annali, dove si legge che la città di Bergamo appartiene a Venezia. Mm, questa è una cosa pesante, eh? E infatti anche del lago Benaco così leggeremo nelle storie. Benaco è lago della Venezia, dal quale esce il fiume Mincio. Eneti, anche se in latino c'è una lettera di più, che è la V, in greco vuol dire degni di lode. Alla Venezia è unita anche l'Istria ed entrambe sono da considerare una sola provincia paolo diacono diventa un po problematico qui cioè dopo lui eh, nella nel giornata del ricordo eh, sarebbe dalla parte di, um, Dei fascisti cavoli l'istria prende il nome dal fiume istro Nella storia romana si dice che essa fosse molto più grande di quanto non sia ora capitale della venezia fu la città di aquileia al posto della quale ora c'è Cividale del friuli che si ritiene chiamata in questo modo perché lì Giulio Cesare aveva stabilito una piazza di mercato. In che senso? Perché evidentemente Forum Iulium Abe Organibus, qui a Forum de Forum Flaminio, Cividale del Friuli, Forum Friuli. Vabbè, Schomper. Non credo che ne sia fuori, lu fuori, lu fuori luogo accennare in breve anche alle altre province d'Italia. La seconda provincia è la Liguria, cosiddetta da leggere, cioè raccogliere legumi, sì, okay, di cui è molto ferace. Vi appartengono Milano e Ticino, detto con altro nome Pavia. Questa regione si estende fino ai confini della Gallia, fra Liguria e la Svevia. La patria, cioè degli Alamanni, che è posta a nord, eh, ci sono sulle Alpi poi due province, la Rezia prima e la Rezia seconda, nelle quali si sa che abitano appunto i reti. Per quanto riguarda quella che noi chiameremo Lombardia, che in realtà qui viene chiamata eh, Liguria, certo all'epoca non si poteva chiamare Lombardia perché Lombardia ovviamente deriva da, dai Longobardi, e, e non essendoci ancora i Longobardi si chiama Liguria. Viene chiamata Liguria però anche eh, all'interno di alcune narrazioni eh, risalenti al XII secolo, se non sbaglio male, eh, all'interno dei gesta federici imperatori eh, non so il latino probabilmente ho sbagliato comunque dei gesta Frederici eh, da parte di eh, Ottone di Fresinga i appunto Lombardi per dire Lombardi avvino utilizzato questa parola Liguri che sicuramente tradisce un'educazione classica eh, simile se possiamo immaginare a quella di Paolo Diacono da parte di Ottone di Fresinga così un, un punto, una, una curiosità la quinta provincia prende il nome dalle Alpi Cozie, chiamate così dal re Cozio che visse al tempo di Nerone. Si estende a sud-est della Liguria fino al mare Tirreno ed è delimitata a occidente dai territori della Gallia. In essa vi sono acqui dove si trovano le acque calde: Tortona, il monastero di Bobbio, inoltre Genova e Savona. La sesta provincia è la Toscana, chiamata così da Tus, l'incenso che il suo popolo solleva superstiziosamente bruciare nei sacrifici dei suoi dei. Sarà un riferimento agli Etruschi anche questo? Cioè starà parlando di Etruschi probabilmente. Questa regione nord-ovest ha l'Aurelia, a oriente l'Umbria. In questa provincia si trova Roma, che un tempo fu la capitale di tutto il mondo nell'Umbria che è pure posta in questa provincia si trovano Perugia il lago tre volte asterisco perché si chiama tre volte asterisco in ac provincia Roma totius mundi caput ex titi test constitute in Umbra, vero qua istius in parte ponitur Perusium et lacus clitorius spoletiumque constitut cioè, il lago clitorio che... è qui eh, i codici hanno clitoris come più avanti c'è verona al posto di vetona è chiaro che il primo copista tende a sostituire un nome a lui poco noto con uno più noto clitoris il lago dell'arcadia beh è una leggenda questo qui cioè si è inventato un, il nome di un lago perché non conosceva il nome dell'altro lago grande grande spirito animale il primo copista complimenti L'Umbria è così chiamata perché scampò le piogge allorché uno spaventoso diluvio devastò le popolazioni. Piogge che appunto in latino si dice Imbres, quindi Imbres Umbre. La settima provincia, la Campania, si estende dalla città di Roma fino al Sele, fiume della Lucania. In essa si trovano le ricchissime città di Capua, Napoli e Salerno. Questa regione è chiamata Campania per la fertilissima pianura di Capua, per il resto in massima parte montuosa. L'ottava regione, poi la Lucania, che prende nome da Lucus, un bosco sacro, comincia dal fiume Sele insieme con l'Abruzia, così chiamata dal nome di una sua antica regina, e si estende fino allo stretto di Sicilia, lungo le coste del Mar Tirreno, come le due precedenti, tenendo il corno destro dell'Italia. Vi si trovano le città di Pesto, Laino, Cassiano, Cosenza e Reggio, Calabria. Nona è, compiuta, è computata la provincia che si trova nelle Alpi Appennine, le quali hanno inizio dove finiscono le Alpi Cozie. Questi monti, protendendosi attraverso l'Italia, dividono la Toscana dall'Emilia e l'Umbria dalla Flaminia. Vi sono le città di Ferroniano, Montebello, Bobbio e Urbino e una cittadella che è chiamata Bettona. Le Alpi Appennine sono così chiamate dai Punici, cioè da Annibale e dal suo esercito che muovendo verso Roma le attraversarono. Ci sono di quelli che dalle Al Alpi Cozie e delle Appennine fanno una sola provincia, ma li confuta la storia di Vittore che chiama le Alpi Cozie provincia a sé. La decima regione, l'Emilia, che comincia dalla Liguria, si, si estende fra le Alpi Appennine e il fiume Po, fino a Ravenna. È splendida di ricche città come Piacenza, Parma, Reggio, Bologna, il Foro di Cornelio, la cui rocca è chiamata Imola. Ci sono stati anche di quelli che hanno sostenuto che l'Emilia, la Valeria e la Norcia formano una sola regione. Ma la loro opinione non può reggere, poiché fra l'Emilia, la Valeria e la Norcia ci sono la Toscana e l'Umbria. Eh, mi pare che, pare che abbia senso questo ragionamento. Un, un dettaglio... Uh, C'è un libro molto interessante che sto leggendo in questo periodo che si chiama uh, Italica Gens, Memoria e Immaginario Politico dei cavalieri Cittadini, secoli XII e XIII, dove uh, si parla a un certo punto dello spazio politico nella testa delle persone che scrivono uh, di storia e quindi probabilmente di tutti i loro contemporanei, stiamo qui sempre parlando del periodo dei Gesta Friderici Imperatoris, e si sottolinea come eh, la Lombardia mh, fosse sia un modo per definire tutto quel territorio eh, sotto il controllo più o meno diretto di Milano, sia tutto quel territorio che includeva il Regno d'Italia, tra virgolette, settentrionale, mh, più o meno distinto da, eh, dalla Toscana. Eh, la Toscana veniva messa un po' da parte, sempre facente parte del Regno d'Italia, ma tenuta in secondo piano rispetto alla Lombardia. Molto interessante è il fatto che in, un, eh, in una cronaca in cui si parla dell'assedio di, oh mio Dio non mi ricordo più se è Tortona o Milano, Uh, si dice che ci sono, credo che sia Milano, Milano 1158, si dice che ci sono uh, i fanti, i soldati di Reggio e Modena che arrivano da lontano dalla Lombardia. Come a voler dire che il confine della Lombardia in realtà non è come descritto da uh, Paolo Diacono, quindi anche il confine che noi conosciamo oggi vale a dire al di sopra del Po ma le province, tra virgolette, di Piacenza e Parma fanno appunto da confine tra ehm, quella che viene chiamata Lombardia e immagino un'altra cosa che è un po' concepita come la Romagna o più probabilmente, perché avrebbe più senso questo non è specificato purtroppo nel libro dovrei recuperare eh, proprio il... Um, eh, proprio quella narrazione in specifico eh, più probabilmente la eh, toscana perché eh, reggio e modena in realtà è probabile che a causa dei loro eh, fortissimi intralazzi con eh, la tuscia eh, risultino in realtà più nella toscana rispetto a una ravenna che invece fa parte della romagna della, della Romagna, ovvero del, dell'antico esarcato è um, interessante vedere come il, um, i confini spaziali comunque varino e abbiano differenti riferimenti, perché anche qui c'è un uh, li confuta la storia di Vittore, no? Qui si parlava delle Alpicozie um, invece sembrerebbe che il Um, il considerare Lombardia anche Parma e Piacenza risultino in realtà eh, risultano in realtà essere un procedimento mentale che fa dire Milano controlla, ha un controllo egemonico anche in questa regione Piacenza e Parma. Di conseguenza, Piacenza e Parma sono Lombardia. Stefano, sai chi sei? Se stai ascoltando, hai vinto tu. Cioè, hai vinto tu, ma Paolo Diacono dice il contrario. Eh, proseguiamo ancora, ancora un po'. L'undicesima provincia è la Flaminia, che posta fra le Alpi Appennine e il mare Adriatico. Che, che è posta fra le Alpi Appennine e il mar Adriatico. In essa c'è la più nobile delle città, Ravenna, e cinque altre città, qui stiamo parlando appunto dell'esercato che con parola greca sono dette pentapoli. È nota che l'Aurelia Aurelia. L'Emilia e la Flaminia sono chiamate così dalle strade lastricate che partono da Roma e a loro volta presero tali nomi da coloro che le hanno costruite. Dopo la Flaminia si incontra la dodicesima provincia, il Piceno, che ha a sud i Monti Appennini e dall'altra parte il mare Adriatico. Questa regione si estende fino al fiume Pescara e vi si trovano le città di Fermo, di Ascoli, di Penna e di Adria, ormai consunta dal tempo, che hanno il no, che, da, che ha dato il nome al mare adriatico. Quando gli attuali suoi abitatori... Abitatori? Oddio, perché? Quando gli attuali suoi abitatori... Ma, ma, di, ma scrivi abitanti! Quando gli attuali suoi abitatori si misero in cammino dalla Sabinia verso di essa, un piccus, cioè un picchio... Si posò sul loro vessillo e per questo prese il nome di Piceno. La tredicesima provincia, la Valeria, qui annessa la Norcia, si trova fra l'Umbria, la Campania e il Piceno, e a Oriente confina col Sannio. La <coughs> sua parte occidentale, che inizia dalla città di Roma, un tempo era detta Etruria, dal popolo degli Etruschi. Comprende la città di Tivoli, di Carsoli, di Riete, di Furcone, di Amiterno, la Regione dei Marsi e il loro lago chiamato Fucino. Credo che anche la Regione dei Marsi si debba considerare parte della provincia Valeria, poiché non è stata iscritta dagli antichi nel catalogo delle province d'Italia. Se però qualcuno potrà dimostrare con validi argomenti che questa è una provincia a sé, si dovrà in ogni modo tener conto di questo motivato parere. La quattordicesima è considerata il Sannio fra la Campania, il Mar Adriatico e la Puglia, e ha inizio dal fiume Pescara. Vi sono le città di Chieti, Aufidena, Isernia, Sannio, ormai consunta dalla sua antichità, da cui prende il nome tutta la provincia, e la capitale di queste province, la ricchissima Benevento. I Sanniti presero il nome dalle lance che erano soliti portare e che i greci chiamavano Sainia. <coughs> La quindicesima provincia è la Puglia, unita alla Calabria, nella quale si trova la regione salentina. A ovest, o meglio a sud-ovest, ha il Sagno e la Lucania. A oriente è chiusa dal Mar Adriatico. A città molto opulente come Lucera, Seponto, Canosa, a, Gerenzi, a Brindisi, Taranto e sul corno sinistro dell'Italia, che si stende per 50 miglia, ho tanto centro di commerci. Il nome Apulia deriva dalla perdizione, eh, dalla perdizione, infatti assai rapidamente per la vampa del sole le erbe e gli alberi vengono distrutti. È interessante il fatto che eh, si parli per quanto, per quanto riguarda di Puglia, Brindisi e Tanto, quindi non sto dicendo una cazzata, la Puglia che ovviamente è la nostra Puglia, eh, la chiama Corno Sinistro, come se... Paolo Diacono Descrivesse la, eh, Descrivesse l'Italia Dando le spalle alle Alpi eh, Ci sono due possibilità O sta descrivendo L'Italia eh, come appariva Ai Longobardi Quindi i Longobardi che sono sulle Alpi Guardano la penisola E quindi la Calabria è a destra E la Puglia è a sinistra Oppure mh, Che credo sia il caso in realtà sta considerando eh, Oddio in realtà dovevo prestare mm, In realtà no potrebbe essere semplicemente la storia dei longobardi che hanno che sono posti sulle sulle alpi e, e quindi oppure l'altra alternativa è che lui consideri il centro dell'italia e roma e che quindi guardandosi tutt'attorno si gira verso appunto la puglia e la puglia essendo roma a nord Risulta a sinistra e la Calabria a destra. Um, questo per dire che le cartine di Paolo Diacono non erano orientate verso nord. <ride> Sedicesima provincia è considerata l'isola di Sicilia, che è bagnata dal Mar Tirreno e dallo Ionio e prende il nome da un suo condottiero, Siculo. Come diciassettesima è posta la Corsica, diciottesima la Sardegna. Luna e l'altra sono circondate da ogni parte dal mar Tirreno. La Corsica è così chiamata dal suo condottiero Corso, la Sardegna da Sardi, figlio di Ercole. È certo tuttavia che gli antichi scrittori chiamarono Gallia Cisalpina la Liguria, una parte della Venezia, l'Emilia e la Flaminia. Per questo il grammatico Donato nel commento a Virgilio dice che Mantova è in Gallia. E sempre in Gallia, nella storia romana, si legge che è posta Rimini. In vero, in tempi antichissimi, Brenno, re dei Galli, che regnava nella città di Senona, i Galli Senoni per appunto, con 300.000 Galli Senoni, lo ha detto anche Paolo Diacono: <ride> veniva venne in Italia e la occupò fino a Senigallia, che fu chiamata così dai Galli Senoni. Ah, beh, perché poteva anche chiamarsi così, da, da, dai Cimbri, non lo so. Questo è indicato come il motivo per cui i Galli vennero in Italia. Assaggiarono del vino portato dall'Italia e l'avidità di esso li spinse a trasferirsi in questa terra. Di essi... Questa dovrebbe essere una citazione... A Giustino, ok, questa è una citazione a Giustino, da cui Paolo prende questa notizia. In realtà confonde diverse spedizioni dei Galli. Ok. Di essi 100.000, eh, 100 mentre si allontanavano eh, da Delfo, Poco lontano furono sterminati dalle armi dei Greci. Altri centomila entrarono in Galazia, e dapprima furono chiamati Gallo Greci, poi i Galati. Galati sì, le guerre dei Galati, e sono quelli a cui il dottore delle genti Paolo scrisse la sua epistola. Centomila galli invece che rimasero in Italia fondando, la città di Ticino, fondando le città di Ticino, Milano, Bergamo, Brescia, diedero il nome alla regione della Gallia Cisalpina. <coughs> Questi sono i Galli Senoni, che una volta invasero la città di Romolo. Infatti, come chiamiamo Gallia Transalpina quella che è al di là delle Alpi, così chiamiamo Gallia Cisalpina, Gallia Cisalpina quella che si trova al di qua delle Alpi. Anche l'Italia, che comprende tutte queste province, prese il nome da Italo, condottiero dei Siculi, che la occupò nei tempi antichi. Oppure è detta Italia perché in essa vi sono grandi buoi, cioè itali, dal termine Italus, nato per diminuzione, ossia se si aggiunge una lettera e se ne muta un'altra, viene fuori Vitulus, vitello. L'Italia è chiamata anche Ausonia da Ausono, figlio di Ulisse. Dapprima fu chiamata con questo nome la regione di Benevento, in seguito tutta l'Italia fu chiamata così. L'Italia è anche chiamata Lazio, per la ragione che Saturno, fuggendo da suo figlio Giove, in essa avrebbe trovato rif rifugio. Dunque, dopo che si è detto quanto basta delle province del nome dell'Italia, abbiamo ah, finito il pippone. entro i confini della quale furono compiute le imprese che descriveremo, ritorniamo al filo della nostra storia. Penetrato in Liguria all'inizio della terza indizione, il 3 settembre, al tempo dell'arcivescovo onorato, Alboino entrò in Milano, quindi conquistò tutte le città della Liguria, eccezione fatta per quelle che sono poste sulla riva del mare. L'arcivescovo onorato, allora, abbandonando Milano, si rifugiò a Genova. Il patriarca Paolo, che aveva compiuto dodici anni di sacerdozio, fu sottratto a questa luce e lasciò a reggere la chiesa Probino. La città di Pavia resistette valorosamente per oltre tre anni, sopportando l'assedio con l'esercito dei Longobardi accampato non lontano da essa nel settore occidentale. Frattanto Alboino, cacciando ovunque i soldati, dilagò per ogni parte fino alla Toscana, esclusa Roma e Ravenna, e alcune fortezze che erano poste sulla riva del mare. Nei romani avevano il valore sufficiente a resistergli, per, poiché la pestilenza scoppiata sotto Marsete aveva fatto strage in Liguria e nella Venezia, e dopo quell'anno di abbondanza del quale abbiamo parlato, una grave carestia salì d'Italia devastandola tutta. In più è certo che Alboino aveva condotto con sé una moltitudine di gente presa da stirpe diverse che altri re o lui stesso aveva sottomesse, onde ancora oggi noi chiamiamo molti villaggi coi nomi di coloro che li abitano: Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannoni, Svevi, Norici o altri di questo genere. Ma la città di Pavia, dopo aver sopportato tre anni e alcuni mesi di assedio, alla fine si consegnò ad Alboino e ai Longobardi che la assediavano. E mentre il boino entrava in essa dalla porta detta di San Giovanni nella parte orientale della città, il suo cavallo stramazzò in mezzo alla porta e benché incitato con gli speroni del re, benché percorso da una parte e dall'altra a colpi d'asta, non riusciva ad alzarsi. Allora uno degli stessi longobardi così si rivolse al re. Ricordati, o oh mio re e signore, quale voto hai fatto. Infrangi quel voto così spietato ed entrerai nella città. Infatti il popolo di questa città è veramente cristiano. Alboino aveva fatto voto di sterminare per intero quel popolo perché non aveva voluto arrendersi. Ma non appena rompendo il suo voto ebbe promesso indulgenza ai cittadini, subito il suo cavallo si rialzò ed egli, entrato in città senza recar danno ad alcuno, mantenne la sua promessa. Allora tutto il popolo accorse da lui e nel palazzo che un tempo aveva fatto costruire re Teodorico. E, dopo così grande miseria, riprese la fiducia, cominciò a sollevare l'animo nella speranza per il futuro. Questo re, dopo che ebbe regnato in Italia tre anni e sei mesi, fu ucciso per le trame della moglie. E questa ne fu la causa. Mentre in Verona sedeva convito, allegro più del dovuto, ordinò che la regina fosse portato da bere del vino nella coppa che lui aveva tratto dal cranio, dal cranio del suocero, il re Cunimondo e la invitò a brindare lietamente con suo padre. <ride> Perché a qualcuno ciò non sembra impossibile, affermo in nome di Cristo, che è la pura verità. Io stesso, in un giorno di festa, ho veduto il re Arachis tenere in mano questa coppa, per mostrarla ai suoi, ai suoi convitati. Quando Rosamunda se ne accorse, le nacque in cuore un dolore profondo che non riusciva a placare, e si infiammò del desiderio di uccidere il marito, per vendicare la morte del padre, e con il Miki, che del re era scilpo cioè scudiero, e il fratello di latte, preparò un piano per sopprimere il re. Ricordo, abbiamo letto questo passaggio eh, a Storia medievale nel 2018, <ride> e io feci la domanda alla professoressa cosa significasse fratello di latte, perché volevo, avevo, immaginavo cosa potesse significare, ma volevo esserne certo. Fratello di latte, ovviamente, significa che sono i figli, non, o meglio, sono stati accuditi non dalla stessa madre, ma dalla stessa nutrice. Quindi madre diversa e stessa nutrice. E Miki la persuase a far entrare nel complotto Peredeo, che era uomo assai forte. Poiché questi, per quanto la regina tentasse di persuaderlo, non voleva consentire a così grande impietà, ella una notte si mise nel letto di una sua ancella con la quale Peredeo aveva una relazione. Nel, entrato nel letto, Peredeo, ignaro della cosa, giacque con la regina, e quando, poi, consumata la scelleratezza, ella gli chiese chi pensasse che fosse, e lui le fece il nome della sua amante con la quale credeva di trovarsi, la regina replicò: Non è come credi, sono Rosmunda, e aggiunse: Hai commesso un'azione tale che o tu ucciderai Alboino, o Alboino, con la sua spada, metterà te a morte. Egli allora si rese conto del male che aveva compiuto e se per sua libera scelta mai l'avrebbe voluto, costretto in tal modo a uccidere il re, diede il suo assenso. Allora Rosmunda, quando nel meriggio al boino si fu assopito, dato ordine che nel palazzo si facesse gran un grande silenzio, sottratta ogni altra arma, legò saldamente la sua spada al a capo del letto, perché non si potesse né prendere né estrarre dalla vagina e secondo il piano di Elmiki, introdusse più feroce di ogni belf, belva peredeo l'uccisore. Alboino, destatosi all'improvviso dal sonno, intuita la sventura che incombeva, stese rapido la mano alla spada. Non riuscendo a estrarla perché era legata troppo saldamente, afferrò uno sgabello dai, da piedi e si difese per qualche tempo con esso. Ma, ahi dolore, quel guerriero così valoroso di un'audace estrema, nulla potendo contro il suo nemico, fu ucciso come uno incapace di portare armi e per, per l'intrego di una sola donna mm, misoginia lui che ovunque era conosciuto per le tante stragi di nemici e guerra, di nemici in guerra il suo corpo tra il grandissimo pianto e i lamenti dei longobardi fu sepolto sotto le rampe di una scala contigua al palazzo fu alto di statura conformato in tutto il suo corpo a fare la guerra ai nostri giorni Gisel Petro che era stato duca di Verona, aperto il suo sepolcro ne sottrasse la spada e, quan e quanto trovò dei suoi ornamenti per questo con la vanità che è solita tra gli ignoranti si vantava d'aver veduto alboino e il michi ucciso alboino cercò di impadronirsi del suo regno ma non poté perché i longobardi molto dolendosi della morte del re tramavano per ucciderlo Subito Rosmunda mandò a dire a Longino, prefetto di Ravenna, che inviasse al più presto una nave per accogliere lei ed Elmiki. Longino, contento di queste notizie, mandò in fretta una nave sulla quale Elmichi e Rosmunda, ormai sua moglie, si imbarcarono a nottetempo. Così fuggirono portando con sé Albisunda, figlia del re, e tutto il tesoro dei Longobardi, e giunsero in tutta fretta a Ravenna. Allora il prefetto Longino cominciò a convincere Rosmunda a uccidere il Michi e a unirsi in matrimonio con lui Ella propensa com'era era ogni iniquità Si lusingava di divenire la signora di Ravenna e diede il suo consenso a perpetrare un così ribide del delitto un giorno che il Michi si lavava nel bagno quando egli uscì dall'acqua, gli fece bere una tazza di veleno, dicendo che era una medicina. Che più o meno è giusto, cioè soltanto che la, la medicina è un veleno con la giusta dose, no? <ride> Come il Michi si accorse di aver bevuto la coppa della sua morte, snudata la spada sopra Rosmunda, la costrinse a bere ciò che vi restava. Così, per giudizio di Dio Onnipotente, i due malvagi assassini morirono nello stesso istante. Sarebbe un bel momento per far concludere la narrazione. Ma mancano letteralmente tre paragrafi eh, alla conclusione del libro secondo. Quindi andiamo avanti. Uccisi in tale modo costoro, il prefetto Longino mandò all'imperatore a Costantinopoli al Bisunda, insieme al tesoro dei Longobardi. Alcuni affermano che insieme a Rosmunda e al Michi a Ravenna fosse giunto anche Peredeo. Infatti, mi stavo chiedendo che fine chi avesse fatto Peredeo. Inviato con il bisogno a Costantinopoli in uno spettacolo popolare davanti all'imperatore, avrebbe ucciso un leone di straordinaria grandezza. narrano pure che per timore che macchinasse nella città reggia qualche misfatto, considerata la sua grande forza, per ordine dell'imperatore gli furono cavati gli occhi. Dopo qualche tempo egli si adattò due coltelli, si adattò e si e nascosto si adattò nel senso che li ruba e nascostone uno per manica si diresse a palazzo e promise che se lo avrebbero introdotto all'imperatore gli avrebbe riferito, cosa che gli sarebbero giovate. L'imperatore mandò due patrizi, che erano suoi stretti collaboratori, per ricevere le sue rivelazioni. Quando essi furono davanti a Peredeo, questi, come intendesse dire qualcosa ancora più in segreto, si avvicinò di più a loro e, afferrate una per mano le spade tenute nascoste, li colpì entrambi con tale violenza che subito stramazzarono a terra e spirarono. Così, per certi aspetti, ben simile al fortissimo Sansone, vendicò i torti ricevuti e, in cambio dei due occhi perduti, uccise due uomini utilissimi all'imperatore. Poi, immagino sarà stato scannato, però, come Sansone. In Italia, no, Sansone è addosso il palazzo. Lui sarà stato scannato. In Italia, tutti i Longobardi, riuniti a Pavia con decisione unanime, si diedero come re Clefi, nobilissimo tra i suoi. Questi uccise di spada molti potenti romani, altri li cacciò dall'Italia. Dopo un anno e sei mesi che regnava insieme a Masane, sua moglie fu sgozzato con un colpo di spada da un giovane del suo seguito. E qui iniziano, sì, inizia l'anarchia. l'anarchia del ducale. Dopo la sua morte, per dieci anni i Longobardi, senza più avere un re, furono sottomessi ai duchi. Ciascuno di essi infatti governava una città. Zaban, Pavia, Wallari, Bergamo, Alichis, Brescia, Evin, Trento, Gisulfo, Cividale. Ma oltre a questi ci furono altri trenta duchi, ognuno in una propria città. In questo periodo molti nobili romani furono uccisi per Cupidigia delle loro ricchezze. Gli altri, spartiti fra i conquistati... fatemi vedere che termine usa per dire Cupidigia se eh, un nobile romano un cupid... no, dicevo cupiditatem eh, sì, sì, sì È una cosa mia, non preoccupatevi gli altri spartiti fra i conquistatori furono fatti tributari perché pagassero ai Longobardi la terza parte dei loro accolti per opera di questi duchi al settimo anno della venuta di Alboino e di tutto il suo popolo furono spogliate le chiese uccisi i sacerdoti, rase al suolo la città, sterminate le popolazioni che hanno cresciute come le messi e gran parte dell'italia escluse quelle regioni che aveva conquistato Alboino, fu posta sotto il gioco dei longobardi fine del libro secondo io direi che noi ci sentiamo sarebbe bello se riuscissi per natale a, a registrare un episodio questo non... Eh, perché chiaramente la live per Natale sarà un po' impossibile Anche questo episodio che è stato registrato Probabilmente registrerò anche il prossimo Se tutto va bene lo faccio uscire a Natale Se non va bene lo faccio uscire da qualche altra parte Un qualche altro giorno Su Twitter, su Twitter saprete quando Iscri eh, Seguitemi su Twitter Iscrivetevi al canale YouTube Attivate le notifiche la campana bling. Noi ci sentiamo... La prossima volta quando leggeremo il libro terzo. Molto bello questo, molto bello il libro secondo, mi è piaciuto veramente tanto.